Ehi hey, ma chi si vede? Ciao compagno di banco che lavoro fai? L'imprenditore digitale. L'imprenditore digitale? Sì sì. Ok ok sentiamo un po' quanto guadagni? Eh, ho appena iniziato tu che lavoro fai? Io lavoro per una multinazionale prendo 10 euro all'ora arrivo a 1800 euro al mese con la domenica libera. Dai dimmi te quanto guadagni? Beh per esempio oggi ho guadagnato 15 euro. Allora no per tutto il giorno avrai lavorato poco? In realtà mi sono dedicato dedicato più o meno 5 ore. Mi stai dicendo che stai guadagnando 3 euro all'ora? Sì, sono all'inizio e sto ancora imparando. Che pollo! Ma ogni giorno che passa divento sempre più bravo e di conseguenza il guadagno è in salita. Che sfigato! Io mi sono già comprato la bar 595 e tu continua a lavorare per due spiccioli. Ciao, sempre l'imprenditore digitale, fai per 3 euro all'ora? In realtà ora guadagno 3 euro ogni 10 minuti. Sì, sì, come no. E tu che lavoro fai? Io lavoro per la multinazionale, prendo 10 euro all'ora, arrivo a 1800 euro al mese con la domenica libera. Ciao, è sabato oggi, che ci fai in giro? Ma sai com'è, l'azienda ha acquistato dei macchinari per i lavori ripetitivi e ora non hanno più bisogno di noi, quindi anche il venerdì e il sabato sono a casa. La Abar 595, che fine ha fatto? No, è che preferisco la Panda. Il tuo lavoro ha un futuro.